Cosa che dovevamo fare? Andrea, che... oggi siamo appena reduci, tu da una vittoria e io da un lungo. Comunque oggi è arrivato un pacco, in realtà è arrivato da qualche giorno, eh, che secondo me ti piacerà molto. Stai attento perché io comunque te lo tiro, ma tu stai bene. Ciao Max, ciao a tutti. Uh, bah, dopo i 30 km non è che così tanto bene. <ride> E, ma intanto sai che ci portano i saluti a Monza tante persone ci hanno, mi hanno salutato chiedendo anche di te e questa cosa qua fa riderissimo vi ringrazio per la fiducia che ci date e, e sono anche contento per l'aiuto che vi diamo questa scarpa è assolutamente fantastica l'aspettiamo da parecchi mesi potrebbe essere o Ralph Lauren oppure Campari cosa dici? se è Campari è meglio che tu non lo lanci dai io te lo lancio vai sei un disastro pensa se fosse stato Campari questo vai procedi con l'apertura e guarda cosa mi hai dato oggi ho messo la telecamera in modalità più tra virgolette cremosa per mostrare in realtà soltanto la tua bellissima faccia Dopo dobbiamo girarlo alle ragazze del canale, così magari trovo moglie. Anche perché sono praticamente tutti uomini quelli che ci fanno i complimenti dei video, mannaggia. No, solamente il 96.3%. Eh, hai detto niente, hai detto. Eh, L'altro 3.7% che non, non trovo in giro. No, ma io, io mi rifiuto questa roba qua. Comunque la scarpa una è nera e la tua e l'altra invece molto bella è la mia. Forse ho anche già capito l'altro colore Cioè ma guarda cosa mi tocca fare Purtroppo oggi non potremo utilizzarla per correre Perché comunque non ce la facciamo, siamo vecchi Io sono più vecchio di te sicuramente Cioè ma <ride> Sta diventando una roba lunghissima E' tediosa Tac Una No Hai la fortuna che oramai conosci già il marchio Però mi devi dire di che scarpa si tratta, quanto pesa e soprattutto quali sono le caratteristiche, tieni conto che comunque in giardino ti faccio correre. Togli. Non sono brillantissimo, te l'ho detto, ho fatto 30 km, controllo dell'antidoping anche stavolta. Wow! Mitsu che hanno cambiato la gomma, orca Eva! È la, la Spectre! È la Spectre, vabbè, ma lo Spectre. sapevi già e quindi... Poi... Uh, no, sai perché? Guarda, e poi guarda qua quanta gomma, dimmi che non è il mio colore questo. Non lo so, non, non le ho aperte. <ride> è il mio colore. Sto sentendo la, la schiuma che è molto più morbida del solito, forse perché ce n'è di più. Bah. Ma anche il battistrada sembra carino, ascolta un secondo, provatela e poi mi dici se secondo te stesso numero oppure mezzo numero in più o in meno. Ma potresti utilizzarla per correre i lunghi? Stesso numero o mezzo numero in più? Mm, no, direi stesso numero, direi ottima mescola, direi impostazione di corsa di avampiede, direi tanta schiuma che in casa Topo è la prima volta che ne vediamo così tanta. Direi un salto verso il futuro, credo, perché allora andrea la corsetta in giardino ha creato più uh, dubbi che soluzioni per il fatto che comunque questa scarpa secondo me è eccezionale ma ci siamo un po dibattuti sul discorso delle specifiche cosa ne pensi uh, di primo acchito facciamo che che ci studiamo sopra un attimino e poi diciamo a sensazioni la, la mescola è sicuramente molto più morbida del solito devo dire che, che sono stracomode quell'impressione che mi ha dato di, di essere una scarpa da lento è proprio per quello uh, mescola morbida comunque mi sembra strareattiva e coccolosa uh, mi dà l'idea di essere un'ottima scarpa per fare i lenti è ovvio che lì sarebbe un po' sprecata Uh, diciamo che è una scarpa un po' più per lavori veloci, uh, forse è un'ottima scarpa all around protettiva, ecco, un all around protettiva secondo me questa. Qua comunque c'è scritto PEBAX Powered Core, cosa significa e dal tuo punto di vista questa scarpa è più reattiva o più protettiva? Se ti dicessi che riesci ad essere sia protettiva che reattiva, la mescola è sicuramente reattiva e mi sembra anche bella protettiva. Conta che a casa topo le facevano alte la metà forse, quindi eh, hanno cambiato proprio completamente la tipologia e anche i 5 mm non sono banali in fatto di protezione. Guarda anche il tallone, la conchiglia qua è sicuramente morbida ma molto più più consistente di qualche altro modello uh, quindi ti direi che la scarpa è comunque molto protettiva guarda quanta schiuma è molto stabile quindi anche lì la protezione sale morbida e quindi ti direi che la protezione supera la reattività è data secondo me dalla conformazione della scarpa che ti fa praticamente correre di avampiede sempre e comunque o, o hai comunque una buona transizione su attacchi di tallone e la schiuma è comunque di quelle reattive che abbiamo già provato su altri modelli di altre marche quindi faccio fatica a dirti se è più reattiva o più protettiva secondo me tutte e due è bene una delle domande che ci chiederanno sicuramente quindi l'affronto già adesso è la piastra stiamo parlando di una piastra in payback che però è indicata come essere una piastra con una schiuma quindi è abbastanza strano e secondo me sarebbe interessante vederci correre, magari facendo un, uh, un allenamento, un medio, o qualcosa di simile, per capire se effettivamente questa scarpa ti permetta una propulsione in avanti significativa. Io proporrei invece, se te sei d'accordo, di aprire a metà, siccome ci siamo andati su due modelli, di aprire il tuo a metà e di guardare come è fatta dentro, no? Forse è meglio che così si vede subito la... La piastra. Sono d'accordo con te però aspetterei eh, utilizzarla, farmela utilizzare per almeno 200 o se non 500 km e poi magari lo facciamo a fine vita della, della scarpa. Invece cosa ne pensi dello spazio nell'avampiede e eh, come l'hai vista secondo te stesso numero oppure mezzo numero in più? Mi hai fatto una domanda tra bocchetto perché le ho provate tutte e due ai piedi sia la tua misura che la mia misura e mi sembrano praticamente identiche forse un pochino più larghe, non lunghe, più larghe le mie, quindi la, la, lo stesso numero mi sembravano addirittura più stabile invece il mezzo numero più piccolo nel senso il piede era più fasciato, mi sembrava più fermo dentro la scarpa invece a livello di battistrada anche questo è cambiato rispetto agli altri modelli chiaramente non, per fortuna non, non piove però eh, cosa ne pensi e... Che sensazione ti ha dato il cambio di direzione in giardino? Mi riservo perché è molto particolare, sembra molto liscio. Ha qualche scanalatura che dovrebbe funzicare da, da presa sul terreno. Secondo me su pista bianca, mm, su, su asfalto invece non dovrebbero avere assolutissimamente problemi. Mi riservo di provare la particolarità delle strisce pedonali linee di mezzadria e porfido bagnati, però per il resto secondo me su asfalto devono tenere bene. Invece a livello di stabilità la scarpa che di solito era molto più bassa, in questo caso invece parliamo di 35 mm, 30 mm, drop 5, come l'hai vista secondo te è comunque una scarpa stabile oppure la consiglieresti soltanto a podisti amatori neutri? Stavo guardando, avevo tolto la soletta, stavo guardando dentro. No, ecco, infatti era quel discorso che ti facevo prima. Uh, la scarpa è alta, quindi perderebbe, perde un po' di, di stabilità rispetto alle altre di casa topo. Però comunque, anche non avendo l'inserto, ha un'ottima stabilità rispetto ad altre scarpe alte uguali perché comunque ha una grande impronta sul terreno, quindi è comunque stabile. Invece Andrea, l'ultima domanda prima di... Uh lasciartela per eh, effettuare dei test in pista secondo te questa scarpa a chi adatta e a chi la consiglieresti? fatto una bella domanda, secondo me è una scarpa, se devo fare dei lenti, dei lenti svelti un po' per tutte le tipologie di atleti, quindi lenti medi, veloci, pesanti, pesantini e leggeri per fare i lavori secondo me anche qua va bene per tutti. Diciamo che è una scarpa, ripeto, all round veloce per tutti perché è tanta mescola alta e comunque stabile, protettiva, eh, quindi si fa, si presta a più allenamenti diversi e a a diverse velocità e pesi dei, dei, degli atleti. Secondo me è proprio fatta, fatta bene, devo capire fino a che velocità si riesce a spingere senza problemi. Va secondo me in quel segmento che ultimamente ci stiamo un po' perdendo delle scarpe, eh, le vecchie a due diciamo. Um, ce ne sono poche, qualcuno mi ha chiesto di consigliare qualcosa e fai fatica perché oh, o c'è la scarpa in carbonio, sennò no sotto devi con una scarpa da lento, la scarpa di mezzo, boh, si sta un po' perdendo. La utilizzeresti anche in una maratona, non tu che sei comunque super competitivo, ma un podista che corre, diciamo, la maratona in 3.15-3.30 e di conseguenza vuole una protezione ma al tempo stesso anche una propulsione la consiglieresti a queste persone assolutamente sì devo, devo capire il, il drop 5 se si affatica il polpaccio dopo x km però te l'ho detto è una scarpa secondo me che va benissimo per tutto per gli atleti un pochino più lenti secondo me gare allenamenti top va bene grazie Andrea stay strong keep running fammi sapere cosa ne pensi e poi dopo averla utilizzata almeno per 100 km sicuramente faremo una recensione completa anche se non dovesse arrivare a 5000 views di solito lo prometti bravo no questa scarpa qua merita merita tanto casa topo ci piace l'impostazione di corsa che ho io mi favorisce questa passione per topo questa scarpa molto particolare che esce da loro canoni vale la pena provarla tanto spesso e mi sa che sarà una tra le mie preferite la prossima volta chiederemo a Topo di mandare a me la scarpa nera e a te quella arancione. Va bene, grazie Andrea, ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao, alla prossima!